La dimensione della partecipazione riveste da sempre un ruolo strategico per l'Unione Europea. Nelle proposte della Commissione Europea e nelle linee strategiche per la programmazione 2014-2020 è più volte richiamato come la partecipazione attiva dei partner in tutte le fasi del ciclo di programmazione migliori la qualità dell'attuazione e contribuisca a rendere l'intero processo più inclusivo e trasparente verso i cittadini. Diverse amministrazioni pubbliche in Italia hanno promosso iniziative di partecipazione e consultazione pubblica per la definizione delle priorità e degli obiettivi e delle azioni da realizzare con le risorse comunitarie. Tra queste la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, che parallelamente al processo di redazione del programma operativo FESR ha avviato ad aprile 2014 Open FESR, Un percorso di consultazione pubblica online per accogliere idee, suggerimenti, proposte utili per migliorare la qualità degli interventi e accrescere la trasparenza nella gestione dell'intero processo di programmazione regionale. Abbiamo chiesto a Giuseppe Scorciapino, dirigente responsabile dell'area 2 coordinamento, comunicazione e assistenza tecnica del POR FESR Sicilia 2014-2020, di raccontarci l'esperienza della consultazione Open FESR. Come si è svolto Open FESR e quali sono stati i risultati della consultazione? L'esperienza Open FESR che abbiamo realizzato in Sicilia ha avuto luogo dal mese di marzo al mese di luglio del 2014 consistita in una consultazione online, eh, nel pieno rispetto della cultura digitale dei nostri giorni. Ed, mh, è stata organizzata con un doppio passaggio. Un primo passaggio è stato il cosiddetto ideario, che è, è stato presente per 43 giorni con eh, la indicazione di una serie di, di temi e di idee da parte dell'utenza dell che rispondeva ad Open Fraser, eh, hanno preso parte all'ideario 151 partecipanti con la proposta di 238 idee. Successivamente si è avuta la seconda fase che è stata quella del commentario. 30 giorni a disposizione per mh, una serie di proposte riguardanti i contenuti e un testo concordato. 50 partecipanti in questo caso con 343 commenti. Uh, un altro dato che secondo me è importante da uh, riportare, mi scuso se do dei, dei, dei numeri, però è evidente per avere contezza di quella che è stata l'esperienza. Sono stati organizzati degli eventi di, uh, in, uh, a Catania e a uh, Palermo, un primo evento connesso, collegato all'ideario, ha avuto nelle due città 293 presenze. Il secondo evento, sempre nelle due città riguardanti il commentario, ha avuto 263 partecipanti. I temi più gettonati, chiamiamoli così per semplificare, sono stati nell'ordine di importanza l'ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, L'inclusione sociale è la lotta alla povertà, l'istruzione e la formazione, poi ancora la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, a seguire la capacità istituzionale e amministrativa, l'occupazione, la competitività, l'energia sostenibile, la qualità della vita, l'agenda digitale, la mobilità, il clima e i rischi ambientali. Uh, un altro aspetto che secondo me è opportuno, Rilevare quello relativo alla provenienza dei contatti. Per l'ideario, grossomodo, è stato 50-50 50%, -50, 50 proveniente dalla Sicilia, e 50% da fuori Sicilia. Per il commentario vi è una piccola differenza, nel senso che eh, i contatti dalla ehm, Sicilia sono stati il 45%, il 55% da, ehm, dall'esterno della Sicilia, che è un dato assolutamente significativo perché serve a indicare un'attenzione anche all'esterno, ma probabilmente c'è anche da considerare un'attenzione da parte dei siciliani che essendo fuori e venendo a conoscenza, di, a conoscenza di questa iniziativa hanno ritenuto opportuno di esprimere la loro opinione. Eh, molto ricorso ovviamente ormai, come ovvia ovvio, ai social network, soprattutto a Facebook e Twitter. Eh, le sezioni del commentario più lette sono state l'inclusione sociale, l'ambiente e la competitività. A questa fase poi ha fatto seguito dal eh, dicembre 2014 al giugno 2015 una fase di follow up. Questi sono... E i numeri di quello che è stato Open FESR per la regione siciliana. Qual è la lezione di Open FESR? Quali sono gli elementi qualificanti del contributo dei cittadini e quali le criticità? La lezione di Open FESR io la vedo in termini assolutamente positivi per una ragione molto semplice perché il, la fase di preparazione di un programma operativo anche nei cicli precedenti ha avuto dei contatti con l'esterno della regione ma erano contatti di carattere istituzionale ricordo che per il eh, 2007-2013 si andava che so io nelle sedi delle, delle province si contattavano i comuni si contattavano le sigle del partenariato eh, economico-sociale ed istituzionale non c'era il contatto diretto con il cittadino Open Baser in qualche modo immerse questo meccanismo noi abbiamo avuto ovviamente i nostri momenti di contatto con eh, il, il, il partenariato istituzionale ed economico-sociale, però non c'era stato in precedenza fino a questa esperienza il contatto diretto con il singolo cittadino, con lo studente, con, con l'imprenditore che in quanto tale eh, ha potuto dire la sua, ha potuto dare delle indicazioni a proposito di quello che a suo avviso era importante eh, mettere ed inserire nel, nel programma. La innovatività assoluta del meccanismo io credo che risieda soprattutto in questo, in questo aspetto. C'è un, una considerazione da fare a proposito del tipo di, di, di proposte. Quando viene fuori una proposta così può essere estemporanea, ma è sicuramente molto più fondata molto più ancorata alla necessità e ai bisogni che sono sperimentati anche dal, eh, dal singolo e conseguentemente acquista una, innov una innovatività più, più diretta eh, quello del contatto diretto cittadino e amministrazione mi sembra un aspetto assolutamente da rimarcare specie in un momento di costruzione del, eh, programma, del eh, programma operativo altro discorso è poi ovviamente quello relativo all'inserimento delle proposte all'interno del programma operativo. Qui c'è da fare un discorso un po' più ampio, che è il seguente: vi sono parecchie cose che sono state riportate nel programma, in quanto come dire, suggerimenti, indicazioni di assoluto buonsenso, di assoluta condivisione generale. Eh, Dell'altro è rimasto fuori. Sono rimaste fuori anche delle indicazioni che secondo me potrebbero trarre un particolare beneficio nel momento dell'utilizzazione dei fondi a gestione diretta dalla Commissione, della Commissione europea, che è un patrimonio che noi colpevolmente in Sicilia finora abbiamo trascurato, ma che anche sulla spinta e sulla richiesta che ne fanno i nuovi regolamenti ormai diventa necessario considerare coltivare e eh, a cui bisogna dedicare molta più attenzione rispetto che in passato. Ecco, non tanto non solo nei fondi strutturali, non tanto non solo nei fondi eh, che sono attuati tramite i programmi operativi regionali, quindi POR e i programmi operativi nazionali, i PON, ma anche nella eh, notevolissima articolazione dei fondi a gestione diretta, gran parte delle idee e delle proposte possono trovare poi una loro precisa eh, collocazione ed anche delle risposte abbastanza, eh, abbastanza puntuali. La partecipazione dei cittadini serve? Funziona? La pubblica amministrazione è pronta a governare con i cittadini? Non è facile, bisogna riconoscerlo, tanto è vero che stiamo parlando adesso di questa esperienza, eh, della sua innovatività eh, rispetto a, a quello che è accaduto noi naturalmente nel passato, se fosse stato facile sicuramente non saremmo stati in questo momento a, a parlarne, avremmo considerato un'esperienza assolutamente, assolutamente acquisita, eh, non è così e, e la risposta non può che essere che non solo un'esperienza del genere serve, ma io credo che sia assolutamente indispensabile anche perché la strumentazione mediatica di cui ormai disponiamo ce lo consente nella maniera più, più complessiva ma vorrei aggiungere un aspetto che secondo me è di particolare rilevanza per quanto concerne questa, questa domanda ed è il seguente, seguente aspetto noi abbiamo cercato di trasferire nel PRA e ora dirò che cos'è il PRA eh, una sorta di prosecuzione di open il pra sono i cosiddetti piani di rafforzamento amministrativo. La Commissione europea ha chiesto all'Italia, e l'Italia in questo momento è l'unico paese, il primo paese meglio ancora ad applicarne, a darne conto, eh, di mh, mettere insieme una serie di precondizioni che vanno oltre le condizionalità ex ante dei programmi operativi per poter eh, gestire al meglio i fondi. Di fondi strutturali. Quindi una serie di semplificazioni degli interventi di natura legislativa, amministrativa, regolamentare. Ogni programma, anzi, meglio ancora, ogni regione, nel caso del programma operativo regionale, si deve dotare di un, pra di un piano per il rafforzamento amministrativo. Ebbene, in una delle voci del nostro piano per il rafforzamento amministrativo riferito alla Sicilia, noi abbiamo citato Open FESR. Abbiamo citato questa esperienza e abbiamo anche messo la proposta, l'indicazione, perché Open Paisers in qualche modo si evolva in forma di monitoraggio civico. Non sappiamo come ed in che modo questo potrà realizzarsi in concreto, la proposta c'è, la considerazione c'è, c'è da sfruttare quel patrimonio che è venuto da Open Peser, in qualche modo riconvertirlo e far sì che eh, accanto al monitoraggio che vai a realizzare sistematicamente dai fondi strutturali che ha una sua collocazione di natura, stare per dire burocratica, contabile, finanziaria, tutto quello che si vuole, ci sia un qualcosa Cosa di diverso che è il monitoraggio civico, come realizzi il monitoraggio civico, hai mille momenti per poterlo fare, la comunicazione e tutto il resto, ma credo che lo strumento diretto di cui OpenFace è stato un po' il battistrada sia quel tipo di esperienza che noi abbiamo organizzato con questa, con questa esperienza. ripeto c'è da costruirla in un qualche modo noi l'aggancio l'abbiamo messo e quindi per concludere direi che alla fine i risultati positivi di questa esperienza sono due. Il coinvolgimento ex ante del cittadino in quanto tale, del cittadino proponente in quanto tale e poi vedo questa esigenza che noi abbiamo, questo intendimento, meglio ancora, che noi abbiamo e eh, che abbiamo sancito nel, eh, nel pra regionale di far sì che Open Pays in qualche modo si evolva o ci aiuti a determinare un monitoraggio civico che accompagna il eh, nuovo programma o i nuovi programmi, visto che riguarderebbe anche il Fondo Sociale, sia quindi il programma operativo 2014-2020 del Fondo Sociale che del nostro, del FES.